È mai capitato di frequentare un uomo fatti in quattro per renderlo felice e vedere poi che lui se ne va, ti lascia senza troppi giri di parole e ti è mai capitato invece di vedere donne meno gentili, meno intelligenti, meno sincere di te iniziare relazioni con uomini splendidi che le trattano con amore e rispetto. Il copione è sempre lo stesso, conosci un uomo, all'inizio va tutto benissimo, lui è attento, premuroso, poi man mano si allontana, ti chiama meno, ai messaggi risponde con distacco e tu ti chiedi perché? Cosa può essere successo? Io sono Anna Maria Palladino, dal 2009 mi occupo di uomini e donne single attraverso la mia agenzia di incontri Mitres in a Campobasso e come puoi immaginare parlo ogni giorno con uomini e donne e ehm, riesco a, ad avere il punto di vista di lui e di lei in merito alle relazioni sentimentali e mi sono fatta la mia idea sui motivi che fanno scappare un uomo di fronte alla prospettiva di una storia importante. Di chi è la colpa? Delle donne che fanno troppa pressione o degli uomini che sono degli Eterni Peter Pan? Penso che come in ogni situazione la verità sta sempre nel mezzo e quindi ho individuato i sette motivi che eh, fanno allontanare un uomo quando la storia inizia a diventare troppo importante. La prima situazione è quando eh, la storia diventa velocemente troppo seria. Le donne di solito sono molto più sicure dei loro sentimenti e tendono subito a fare sul serio. Quindi ad esempio presentano il loro compagno agli amici, ai loro figli. Questo potrebbe spaventare lui, soprattutto se i suoi sentimenti non sono ancora molto forti e certi. Molto meglio sarebbe invece fare un passo per volta e rispettare i tempi di tutti darsi tempo di far consolidare i sentimenti in modo tale che tutto avvenga in maniera più naturale e più spontanea. La seconda situazione la, la vedo quando una donna si mostra bisognosa di una relazione. È chiaro che un uomo ama prendersi cura della sua compagna e ama renderla felice, però non vuole essere il responsabile di quella felicità. Una relazione seria sana si ha quando lui e lei sono su uno stesso piano e il rapporto si basa su un dare e un avere. Un uomo e una donna che si frequentano dovrebbero stare su uno stesso piano, su uno stesso livello. La donna non si dovrebbe annullare perché questo appesantisce il rapporto e l'uomo scappa. La terza situazione la vedo quando lui non vuole una storia seria, lei sì. Quindi se l'uomo capisce che la donna fa un po' di pressioni per consolidare il loro rapporto, per evitare di ritrovarsi in una situazione dalla quale poi sarebbe difficile uscire, scappa subito. Quindi quale sarebbe la cosa migliore per te? Che tu frequenti un uomo che vuole quello che vuoi tu, perché diversamente ti ritroveresti a soffrire e ad essere lasciata. La quarta situazione la vedo invece quando lui ha una relazione con un'altra donna e sceglie lei, scegli di continuare con lei, oppure quando eh, dopo te ne conosce un'altra che lo attrae di più. In questo caso basta, inutile rincorrerlo, vai avanti per la tua strada. Eh, siamo arrivati al quarto e ehm, ti volevo dire prima di andare avanti se hai voglia di conoscere un uomo che sia libero come te, che viva nella tua stessa zona, che tu possa frequentare perché lui vuole quello che vuoi tu, chiamami. Il mio numero è 329 67 15 245, parleremo di te e capiremo se posso aiutarti a conoscere un uomo serio. Eravamo alla quinta situazione, eh, che è quella in cui eh, la donna è molto forte eh, e questo induce alcuni uomini a scappare, perché ne hanno paura. Però c'è da dire che un uomo in gamba non è spaventato da questo tipo di donna, anzi ne è attratto, quindi cerca di capire subito se l'uomo che frequenti potrebbe essere spaventato da questa tua personalità e lascia stare se non va bene per te. La stessa situazione sia quando la conquista di una donna da parte di un uomo è troppo semplice. Quando la donna si mostra subito, troppo disponibile, troppo innamorata, troppo presente. Io penso che accadrebbe anche a noi se frequentassimo un uomo che si prostra ai nostri piedi, che fa tutto quello che noi gli chiediamo e ci dimostra subito di essere perdutamente innamorato. Viene meno quell'alone di mistero, di seduzione, di fascino che soprattutto l'inizio di una relazione dovrebbe avere. La settima situazione la vedo quando un uomo scappa dalla donna che non gli piace abbastanza. Non esistono impegni, mancanza di tempo, stanchezza che possano tenere un uomo lontano da una donna che gli piace. Quindi se ti dice queste motivazioni, fai attenzione, perché sono delle motivazioni fasulle. La realtà, per quanto possa essere brutto, me ne rendo conto sentircelo dire, è che lui non è sufficientemente coinvolto. Quindi rincorrerlo non farebbe che peggiorare le cose. Io penso che sia importante che ognuna di noi si concentri sulla propria vita, sulle proprie passioni. Dovremmo pensare a quello che ci piace, a cosa gradiamo fare, alla nostra vita, alla nostra autostima. Perché se noi abbiamo fiducia e consapevolezza di quanto valiamo, saremo portate a non accontentarci delle briciole e a volere accanto a noi un uomo che sappia darci quello che noi vogliamo. Facendo però sempre attenzione a non essere troppo pressanti, a non essere troppo presenti nella vita di quest'uomo, ma a mantenere i nostri spazi e di riflesso a rispettare i suoi. Vedrai che se hai una vita interessante e ricca di passioni, oltre ad essere tu più felice, sarai anche più attraente. Non sembrerai bisognosa di attenzioni e un uomo non avrà bisogno, non sentirà la spinta a scappare da te, ma amerà condividere il suo tempo e la sua vita con te. Io spero che eh, questo video ti sia piaciuto, se è così puoi anche mettere eh, un tuo mi piace e se vuoi conoscere un uomo con intenzioni serie, affine a te, che come te desidera innamorarsi e iniziare una storia seria, io penso di poterti aiutare a trovarlo. Chiamami al mio numero 329 67 15 245. Puoi scrivermi anche su WhatsApp se lo preferisci, tanto rispondo sempre e soltanto io. Potremo parlare un po' di te, di chi cerchi e io ti spiegherò come funzionano gli incontri tramite la mia agenzia, tramite me e chissà, potrebbe iniziare una nuova bellissima parentesi della tua vita. Io sono qui e ti aspetto. Ciao!